Queste sono sempre le indicazioni della classificazione indicativa secondo le unikim e linee guida Inail, dove praticamente hanno tirato fuori questo, se uno si legge le Unichim che sono solamente cartacee, quindi le dovete ordinare, vi arrivano cartacee, non ci sono in digitale, e praticamente vi dà un'indicazione e dice, allora la K che, poi hanno messo queste indicazioni, la K che è maggiore di 0,85 ms mm non va bene perché il rischio di turbolenza e quant'altro, e quindi questo è il, il problema di cui parlavamo prima. Oppure anche problemi a livello muscolo scheletrico, quello che vi dicevo prima, reumatico, no? con uh, problemi di origine reumatica all'operatore. Perché l'operatore che sta davanti a una cappa chimica rigorosamente in piedi. C'è una domanda? No, no, è una funzionale. Oh. Ah, okay. L'operatore che deve stare rigorosamente in piedi davanti a una cappa chimica quando lavora viene investito da un flusso d'aria sulla parte della schiena posteriore, quindi nel tempo potrebbe avere grosse ripercussioni, quindi ecco perché velocità troppo elevate non vanno bene. Poi ha dato indicazioni che sotto i 0,3 m al secondo non vanno bene, questo è un po' il, quello che potreste prendere come spunto, e poi c'è l'1, 2 e 3 che sono per poco tossiche eh, tra i 0,3, e 0,4 m al secondo e eh, i 0,5. I mediamente tossiche tra i 0,5 e 0,7 e quelle più tossiche, molto tossiche, eh, cancerogene tra i 0,7 e 0,85. Questo è più o meno con il relativo TLV, questa è un, una classificazione che più o meno può andare bene secondo sempre però ecco le esigenze, il lavoro, il personale e quant'altro. Per le Dacteles la tabella è simile, quello diciamo l'idoneità non può essere inferiore a 0,4 m al secondo e eh, diciamo che va bene maggiore di 0,4, però ecco indicativamente la velocità giusta è proprio 0,405 e non va bene maggiore di 0,85. Ma in realtà già 0,607 0,7 non, non è il massimo della vita perché, eh, per quello che dicevo prima, c'è un discorso di carboni.